Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere Gormiti raggiungibili. chi difenderà? The Legend, legend Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti, Gormiti Show! show. Oh. E ciao amici e ciao Giada! Che bello rivedervi, sono davvero contentissimo di essere tornato al Gormiti Show, eh, però Giada eh, mi fa strano essere così lontani. Eh, Sì, anche a me, però la voglia di tornare a divertirci insieme a voi era così tanta che siamo tornati con le giuste precauzioni. Eh sì, dovete sapere amici che io e Giada non ci vediamo da quando è iniziata la chiusura, ma Giada, senti, sono, sono un pochino curioso. Cosa hai fatto durante questo lungo periodo? Ma ho fatto tantissime cose, allora, sì. ho letto tantissimi sì. libri, sì. Eh, ho visto tanto... Tante serie tv sì. e film E poi soprattutto mi sono esercitata con la baby dance Aiuto! Ho sentito dei passi nuovissimi Ecco, è meglio che non me li insegni Perché magari faccio dei disastri eh, Invece io, um, allora, ti faccio l'elenco di quello che ho fatto eh, uh -huh. Allora, ho mangiato eh, tantissime cose. Tra, non avrei mai detto che tu mangiare E poi eh, ho letto perché anche a me piace tantissimo leggere Poi tra l'altro fa molto bene soprattutto alla creatività e la fantasia eh, Ho ascoltato la musica, ho guardato i cartoni animati ho guardato il Gormiti Show Soprattutto mi sono allenato <ride> nella... cosa? E adesso te lo dico Nella mia arte magica Cioè mangiare senza avere mal di pancia? No, è un'arte segreta È un'arte segreta Io sono curioso, me lo puoi dire? No, è un'arte segreta, Giada Segreto non te lo posso rivelare sennò no, che segreto è? Eh, facciamo che è un segreto che possono sapere tutti quanti Questa sì che è una bella idea Un segreto che possono sapere tutti quanti Ehi se è un segreto che possono sapere tutti quanti? Eh. Non è più un segreto! Eh, ma è un segreto. un segreto tra di noi, eh. Tra Vabbè, tra mi, mi, mi stai confondendo, va bene, te lo dirò e ve lo rivelerò. Eh, mi, allora, ecco. Dai, dai, che sono curioso. Eh, sono un pochino invidioso. E cosa? Sono. Sono un pochino invidioso. Ok, Invidioso, ma sì, di te, perché tu sei, sei brava a fare le magie, schiocchi le dita, fai apparire tutte le cose, fai apparire i dinosauri e, allora, e allora, allora mi sono voluto anche, anche io, beh, mi sono, ho studiato la magia per diventare un mago vero! Un mago vero? Ma, sì. ma davvero? Sì, ma un che, mago vero! Ma che magia sai fare? Ne vuoi vedere una? Sì, sì, sono troppo curiosa! Ci penso! Dai! Va bene! Oh, eccoci qua amici, siamo wow. pronti per fare le magie. Benvenuti al Johnny Magia Show. Johnny, di... Stai un pochino esagerando. Ah, forse. Dai fammi vedere questa magia. Eh, ok facciamo subito una magia. Sì però aspetta Giada, non è l'abbigliamento giusto. E perché? vedi che... Io, perché io ho la giacca da mago. Ah ok ci penso io. Eh. Ecco fatto, ah, ecco. visto che bel cappellino eh. da, da maga. Giusto, sei quasi una maga. Perché dico quasi? E che quasi. Perché hai bisogno della vista magica? Sì, voglio la vista magica! Ok, eh, ci penso io, eh? eh ecco così. Pff. Stai vedendo, cioè con questa vista magica no, no. posso vedere oltre i muri? Sì, sì, guarda, puoi vedere oltre i muri. Ma perché fai così? No, non no, è no, una vista magica. Comunque allora facciamo... Anni, ma che occhiali mi hai messo? <ride> Questi non sono per la vista magica. No, sono bruttissimi, però ti stanno bene. No, io, io voglio gli occhiali con la vista magica, dai. Va bene, dai, su, non piangere, ok? 3, 2, 1... Oh, oh wow, che bello. Finalmente. Finalmente hai la vista magica con questi super occhiali <ride> Grazie oh. Allora, adesso che hai i tuoi occhiali giganti Che puoi vedere anche oltre i muri Allora, possiamo, possiamo, possiamo Ah, giusto però è Già da, per fare le magie serve la ba La ba bacca Ma che bacca? Serve la bacchetta Ah, è vero, giusto La bacchetta la cerco nel mio baule magico L'hai portata? Eh, sì, non si sbircia um, Aspetta, eccola, l'ho trovata, eccola qua Trovata! Ma... Finalmente, una bellissima bacchetta Gianni, magica, faremo le magie. Ma questa non è una bacchetta, oh. è una carota questa! È una, una carota, è una carota! Ah, ok, eh, aspetta, ce l'ho la bacchetta magica! Ma secondo me l'hai dimenticata! No, no, eccola trovata, eccola qua! Ma... Questa è una bellissima bacchetta. È magica. un pettine questo. È un pettine per pettinare il tuo lunghissimo ciuffo. È vero, è vero, è vero, è vero. Allora, non sa questa. Che non sei proprio un vero mago. Fa... Eh. Allora... eh no, aspetta, la, la trovo. La bacchetta ce l'ho qui sicura, da Sì, Ma Allora, facciamo così. Trasformiamo questo fazzolettino. 3, 2, 1. Ci può wow. stare, hai visto? Ho fatto una magia. Ma sei davvero magico allora? Eh sì, ma la magia oggi non finisce qui Giada, non è semplicemente trasformare un fazzolettino in un bastone magico, ma guarda una un po'. Una magia più grande quella che fai adesso? Questa è la magia più bella. Chiudere il baule? Eh no, no, aspetta, mi sono limitato, eh, ecco qua, scusate. scusa. Ok, um, prendiamo un fazzolettino verde. Ok. Un fazzolettino rosso. E aspetto che ho messo il giallo anche da qualche parte, in teoria, eccolo! E il fazzolettino giallo! Come, okay. come i colori dei gormiti! È vero, come i colori dei gormiti, è vero, perché Lord, eh, Lord Titano ricorda il... Il giallo! Lord Carrion ricorda il... Il rosso! E Lord Electrion? Il verde! Wow, ok, perfetto, allora questa può essere chiaramente una magia gormitica, um, abbiamo bisogno del tubo magico, Okay. Okay. ok, e della sua copertura, giusto? Del, del suo coperchio. Allora cosa faremo? Mettiamo Lord Titano dentro, ok, poi Lord Electro e Torcherio. Ok, cosa facciamo? Trasformiamo questi fazzolettini, va bene? Facendo così: 3, 2, 1. E cosa li trasformi? Eh, eh niente. Eh. Ci provo eh, aspetta, 3, 2, 1... Wow, ma puoi trasformare qualsiasi cosa in gormiti! Eh sì, posso trasformare qualsiasi cosa in gormiti, hai detto bene già! Ma da ti, sei te, davvero te, magico te. allora, sei davvero bravo! In questo magico? lungo periodo di quarantena mi sono allenato in magia! Bravo, è veramente bellissima questa magia! Però adesso dai, faccio, giochiamo, va bene? Io inizio a prendere i gormiti okay. eh! Oh amici, questo è un momento che mi piace tantissimo perché ti sfido Giada, è inutile che mi guardi con quegli occhi. Ti sfido io questa volta. Ma tanto, Tal bene, va bene, allora facciamo così, ehm, peschiamo, ok? Ok. Ehm, vai, inizia tu. Io scelgo questa parte. Ok, io scelgo questa, vediamo eh. Un po' di fortuna. Eh beh, eh beh, eh beh, sicuramente con un gormita come lui. Vediamo. Con ultra saburo che adesso vi farò vedere. Aspetta che io devo tirarlo Intanto fuori. ho ultra saburo. Guardatelo con questa spada Io invece spada. ho trovato Xator Con questa spada infuocata Omega Xator Così un <ride> Vabbè ma è un cattivo I cattivi perdono Lo sanno tutti Vediamo Allora un po'. Sulla card ho il numero 7 Io sulla card ho il numero 7 Anch'io Ora <ride> Il destino sta sotto il piede Io lo sento che vincerò che numero hai, Gianni? Ehm... Numero... <coughs> numero 1... Come scusate? Eh no, scusami, un po' di tosse. È numero un numero Non abbiamo sentito bene. Magari ce l'hai anche tu, ho il numero 1, oh, così 7 più 1 fa 8. Io ho il numero 6! Quindi, Gianni, ho vinto io! Hai visto che la mia magia ha funzionato? Per una volta finalmente ho vinto! Ehi, ti è andata bene, ti è andata bene! Uffa, lo sai che non mi piace perdere! Eh beh, ogni tanto, scusa, tutte le volte che ho perso io! No, non, è, non mi piace questa cosa... adesso guarda! Cosa stai facendo? No, non me lo chiedere, me la sto legando al dito! È meglio andare avanti! Oh, amici, siamo arrivati al momento della bacheca gormitica! Come vedete, siamo a distanza per precauzione eh, sì. e abbiamo deciso di mostrare i vostri disegni e le foto insieme questa volta. Giusto. E per motivi di spazio abbiamo dovuto scegliere soltanto un disegno per ognuno di voi. Eh sì, eh sì. Allora, Giada, come sappiamo fare in modo ordinato, eh, iniziamo a leggere dedica e disegno, piano piano uno ciascuno. Ok, Vai, inizio io? Sì. Allora... Ci scrive Stefano Sanchez, ciao sono Stefano, siete fantastici e vi invio il mio disegno, Voidus contro Kerion, spero che lo farete vedere nella prossima puntata, grazie, ciao a voi! Ed è proprio questo qui. Bellissimo! Mm. È bellissimo, hai visto quanto è colorato? Ma l'ha fatto col pennarello, vero? Con eh i pennarelli. Sì. Vado avanti io, allora, Lorenzo Iero eh, ci manda questo simpatico disegno dove siamo. E siamo noi! Siamo io e Giada insieme a Riff. E adesso vi spiego chi c'è di fianco. Ciao, Johnny e Giada, mi chiamo Lorenzo, sono uno scrittore di libri per bambini. Ma prima di tutto un grande appassionato dei gormiti. Perciò mi è venuta una bella idea, ho fatto incontrare Malam Bruno il folletto del Galles, protagonista del mio romanzo Fent con Riff, uno dei guardiani dei gormiti. Eh, ovviamente ho aggiunto anche voi, in modo che possiate fare le presentazioni. Dedico il mio disegno a tutti i bambini che vi seguono e auguro a loro di continuare a sognare anche quando saranno grandi. Che bello, bel bello, bello belli, bellissima frase. Bravo, bravo, bravo. Il tuo disegno è davvero simpatico. È davvero molto bello. Proseguiamo con Alessandro e Riccardo, sì. Ci hanno scritto, ciao Gianni e Giada, vi, eh, vi mando la foto mia e di mio fratello con la nostra collezione di gormiti, spero che le pubblicate nuove puntata e che le mettiate sulla parete meca. Ciao da Ricky e Ale, E i disegni sono questo sì. e questo qui. Quindi ha disegnato Lord Voidus, Lord Voidus e, e Koga. Eh, Mattia, Mattia ci manda questo eh, bellissimo Lord Electrion. Electrion. Esatto. Ciao, mi chiamo Mattia, ho 5 anni, vi seguo sempre, non mi perdo nemmeno una puntata. Questo è il mio disegno di Lord Electrion, il mio personaggio preferito. Mi piacerebbe una volta venire al Gormiti Show. Un caro saluto Gormitico, Mattia. Invece Alex, Alex ci scrive, vi saluto e siete bravissimi. Ci Grazie. manda questo disegno qui. Che bello, cos'è? È simbolo dei Gormiti. Che bello, bellissimo. Grazie. Grazie. È stupendo. Um, ci scrive Nicolò, ciao Giada e ciao Johnny, mi chiamo Nicolò ho 5 anni mi piacciono tanto i video che fate e le avventure dei gormiti, in particolare i mecha e i combattimenti. Vi invio Koga, va bene che l'ho solo colorato e non disegnato. <ride> Spero che facciate vedere anche il mio disegno, eh, grazie, è bellissimo grazie. e va benissimo anche se l'hai solo colorato. L'hai colorato molto bene. La prossima volta disegnalo così ce lo mandi, eh, giusto? Giustissimo, io invece ho una bellissima foto da parte di Ale e Vitto, questa qui, wow. e ci hanno scritto, cari Gianni e Giada, siamo Vittorio e Alessandro, seguiamo tutte le vostre puntate e sì. adoriamo i Gormiti. speriamo di riuscire ad incontrarvi al più presto, Vitto e Ale. Ma avete una mega mia, sono, sono un mega esercito, guarda sono, qui! Sono, sono tantissimi. Ba... No, basta, sono invidioso, Giada. Ne hanno troppi, ne hanno troppi. Ne hanno più di tempo, eh? Beh, eh. So, eh sì, allora, eh, ultimo, vado io, giusto? Ok, questo anche un altro. Ah, ok, scusami. Ciao, Johnny e Giada, sono Lucio, ho 5 anni e volevo farvi vedere la mia collezione di gormiti. Wow. Dietro la collezione ci sono io, io travestito da Lord Carrion, con una mossa gormitica. Vi seguo sempre, siete no, e siete bravissimi. Grazie, e la tua mossa gormitica? mitica è fantastica. Vabbè facciamola è. anche noi, aspetta, è un po' difficile è così un, credo che sia. Così, ecco, ecco così, è così? Faccelo sapere, <ride> <ride> grazie. E ultima, ultima fotografia, ah. ce la manda Claudio Onorati, sì. questa qui. Eccola. E ci scrive Ciao sono Claudio Mi piace il vostro canale YouTube Grazie Il mio gormita preferito È Lord Carion Brevai. Un bacio a Giada E un abbraccio a Johnny E un abbraccio anch'io per te Un mega bacione Mattia Vaccaro Ci manda questa super fotografia Ovviamente vestito dal mio Lord preferito Che è Lord Carrion. E io ti ringrazio per questo Ciao sono Mattia Vaccaro Sono molto fortunato Perché avete già fatto vedere In puntate i miei disegni E le mie foto Sono strafelice E vi ringrazio Caro Johnny Il mio trucco di Lord titano che hai mostrato nelle puntate precedenti me l'ho fatto la mia mamma aspettiamo il trucca bimbi di Ultra Lord Carrion E sai cosa ti dico? Che lo farò e lo faremo nella prossima puntata Perché Giada mi farà da modella Eh, eh, eh sì, eh sì, perfetto Lo devo provare su qualcuno È giusto, E giusto. intanto vi mando eh, le mie foto di carnevale vestito da Lord Carrion Grazie sempre, le vostre puntate sono meravigliose Grazie, grazie mille per seguirci Ma guardalo che bello che sei È bellissimo, guarda anche la posa, proprio da se, gormita Sei se bellissimo, lo voglio fare anch'io questa posa gormitica Ecco, guarda Potete mandare tutte le vostre foto, video, eh, dediche a gormitishow.gormiti.com Noi le leggiamo e le mostriamo e le mostriamo esatto, tutti quanti puntata. disegni Giada, siamo arrivati alla fine di questa puntata Eh sì, hai proprio ragione, però i nostri amici possono continuare a seguirci su Facebook, Instagram, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube Giusto! Niente, non ci resta che salutarvi e soprattutto mettete tantissimi like E condividete il video Esatto, un saluto da Gianni e Giada Ciao! ciao. Bambini, un attimo, prima di andare via, volevamo dirvi che dopo domani sarà una giornata super speciale. Sì, è la giornata della festa della mamma, quindi preparate un bigliettino, un bel disegno da regalarle. Esatto, intanto che ci siamo, vogliamo fare gli auguri alle nostre mamme. Ciao mamma, auguri! Ciao mamma, auguri!